Bene, e adesso vogliamo giocare un po'. Giochiamo un po'. Vediamo eh, un po', eh, un po che sono i vincitori. E' certo, cose, come, si no? gioca? come si gioca? Eh. Quattro, tre, Vagia, quattro. Agilare. Sono tante. Recitazioni e giornali. E giornali, sono quattro. Quindi sono quattro e da quale vogliamo iniziare? Eh? Comincio da artigrani. <ride> sì. Perché le faccio il mio cambio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 allora, Qualche che Petrarca sì. ricevuto il quinto premio per l'artigianato. Allora ecco, con la ragazza creato, questa qui. Abbiamo creato qui. un ah, che. Sì. È, Mazza, che bello! È <ride> la mia nausica. Mm. Ecco, per esempio, magari raccontaci un po' di questa nausica bellissima. Mm. Sì, ti racconto. In Ausica e è St. come St. Rai, sì. ragazza... è nata una ragazza che è nata dai miei sogni. è una ragazza poticca, infatti la poesia ispirata, è stata sulla poesia, oltre sull'artigrafica. Ha avuto anche il premio di poesia to, di ma due premi! Si... <ride> no, no, che devo <ride> dire? Ah, delle per ah, allora sono le artigrafiche. È una, ah beh... <ride> una ragazza dei tempi antichi, eh, insomma, de, de la, la sua, nonostante la sua nudità. Questa si sente riservata da sentimenti delicati, una grazia coinvolgente, una passione. Il nome discende dal greco, che, chiama, che si richiama alla memoria della figlia di Vacino da Ulisse, Ulisse, quindi è stato un grande amore di Ulisse, il nostro Ulisse il grande dei non so perché guardi eh? No, no, non lo so, vedo Ulisse. Beh, preso isola, così, un vabbè, sta un resumismo, ma sì, è stato un è quindi è figo, è figo, è figo, è Scopre allora. un pochino drammatico, nonostante ciò che sei riservata nella sua purezza, nella sua et eterea, sì. perché una, una sì. umbra, Aristotele prese, presumeva che l'etere fosse eterno, una ferrata, cosmo del luogo degli invalicati di capo, in opposizione alla terra. Un nuovo, trasformazioni di metà quindi lei sta mm -hmm. l'esterno vive in uno status beato mm -hmm. mm -hmm. mi ho venuto lottata da tutti i guai, mm -hmm. nel mondo mm -hmm. vabbè questo è come una mia, una mia come devo dire, la fanciulla è vera perché ha gli occhi giusti e quindi è un'etica nel mondo dell'interiore con una fotografia istantanea la poliografia istantanea un dipinto di un frammento della mia vita bene e che vuoi dire? bravo brava. bravo no, non ho detto niente i giudici i giudici hanno visto qualcosa non credo che mi danno il premio no, così scusa <ride> beh, ho visto la tua arte che direi che non è cosa da poco eh? <ride>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 Tornare indietro. Da bambina ho avuto un'infanzia spettacola, ricca di arte, ricca di pittura, che mi hanno insegnato a dipingere davvero, andavo su lunute di Greci che andavo d'averno, sul tempio da Ponte. Insomma io ho vissuto l'aria Che perché, perché tu sei una figlia d'arte, no? Eh, quindi ho respirato a tiri alle vote, vabbè, bene. poi. Ci sta tutto un crescente pure lo status Petrarchesco. Lo sto discendo pure da Petrarca, perché ho stato di Petrarca, eh, le donne di Bozzoli erano, erano molto scusate, scusate dal Petrarcha, Avete no? aperto? Scusate, avete aperto? Sì, okay. ma la fine giù no, eh. Vabbè, devo congelare, benissimo. Ogni evento, cioè gli amanti delle, della, dello spiffero beh quindi eh, no perché mi, veramente mi affascina questo mondo tuo lirico che veramente si capisce che viene da un tuo interiore il, il, il, ricco vissuto da bambina ah, si sì. proprio da artisti mio zio Tommaso un grande pittore un grande scienziato mio zio lavorava la un artista No, no, perché io ho avuto l'educazione. L'educazione è veramente non basta, importante. Un povero sfortunato, un ragazzo che vive in... diventerà un delinquente se frequenti i delinquenti. È così. Io ho avuto un'infanzia bellissima, con gli esempi di mia madre, una grande scrittrice, una grande dramaturgo una grande donna che gli hanno fatto una piazza a Porsone, gli hanno dedicato un monumento a mia madre. Perché me l'hanno fatta? Perché? Esatto, esatto sono ragione sei porta C'è una città Esattamente No, esattamente Guarda Milena Io conosco tanti figli d'arte Non tutti insomma, Hanno esatto, trovato la loro strada è, Quindi tu hai una bello, cifra io. Assolutamente io particolare l'ho trovata Perché ho amato proprio Queste persone Che mi hanno educata Zia Pettina, Zio Tommaso Mia madre Mio padre Che è grande il mio padre un grande intenditore d'arte comprava tutto mio padre gli artisti di Pozzoli ci abbiamo una galleria proprio aiutava tutti è una cosa pazzesca mio padre con l'arte eh, vedi che la generosità quindi... vada sempre <ride> ha fatto bene, bene a molti artisti tutti lo conoscono Pozzoli infatti hanno scritto di mio padre nel libro Belico del Mondo hanno fatto tanto hanno scritto di mio padre che cosa ha fatto? ha creato i lunetti, ha creato l'aeronautica la, eh, insomma, non è da poco. <ride>